Eh, anche lui è membro della community di World dal 2010 quindi da tantissimo okay. tempo più o meno eh, cercherò di essere breve lo sto già mettendo in difficoltà perché sono interista questa cosa <ride> mi, ha, mi ha fatto capire che gli dà molto fastidio, quindi <ride> cercherò di limitare i danni e oggi ci parlerà di l'importanza di documentare il proprio lavoro e fate un applauso a Enrico Sorcinelli allora andiamo velocemente, eh, appunto, cercherò di convincere anche più scettici oggi di come sia importante appunto, documentare nella, nello sviluppo di progetti software esistono due tipi di documentazione essenzialmente per sviluppatori e per utenti finali, cioè quelli che useranno il software sono doc due documentazioni completamente differenti che richiedono anche competenze differenti quindi anche eh, chi farà documentazione per sviluppatori, per e utenti finali probabilmente non saranno le stesse persone la documentazione per i sviluppatori. La documentazione per uno sviluppatore è una parola che incute timore. Se, se non timore comunque provoca un senso di nausea, cioè una sensazione di disagio. Eh, gli sviluppatori hanno un grosso difetto a volte, riscrivono codice e magari credono anche di farlo meglio di altri. Però come tutti gli esseri umani hanno dei piccoli momenti di lucidità nei quali realizzano che non vogliono farsi sempre del male, allora vanno a cercare su Google e per vedere se trovano un qualcosa, o su GitHub, un qualcosa che possa fare al suo caso. Supponiamo ad esempio Mare, un fantomatico sviluppatore, niente, non so se qualcuno si chiama Mare tra di voi, ma niente contro, eh, che stia proprio attraversando questo momento di lucidità. Prende, va su GitHub, vede un nostro progetto, dice, ah bello, mi gli piace, c'è anche un esempio live, decide di integrarlo. Si accorge però, ritornando su GitHub, che non abbiamo scritto documentazione è uno sviluppatore, non si abbatte, va a vedere nel codice, ma anche lì vede che non c'è poco. A Quel punto cosa fa? Dice, pensa che si deve fare reverse engineering, se lo riscrive da zero, la frittata è fatta. Noi abbiamo perso un nuovo utente, eh, un contributor probabile, probabilmente abbiamo acquisito un nuovo competitor, perché se poi Mario va a mettere questo codice su GitHub, sarà un nostro competitor. Eh, e quindi di fatto per Mario il nostro codice non è mai esistito. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare nel nostro codice, nel nostro progetto, di, di creare documentazione in tutta una serie di modalità. La cosa più semplice è la documentazione in line, tramite commenti o, o doc block, che sono opportuni commenti fatti in un certo modo, fino a, a scrivere API reference, e esportiamo delle funzioni, eh, allegando documenti sull'architettura il changelog, il readme nel caso di plugin fondamentale eh, fino a eh, dare esempi di codice una guida per contributors articoli e chi, e chi più ne ha più ne metta certo che costa fare codice allora vi voglio dare una scorciatoia che ovviamente non è questa perché non basta eh, scrivere codice eh, perfetto eh, perché eh, si basa su due presupposti essenzialmente sbagliati che effettivamente sia un bel codice e che l'utente finale che poi lo, lo, lo andrà a utilizzare abbia le stesse nostre skill e riesca a comprendere quello che abbiamo fatto quello che possiamo fare è adottare i codi standard Codi standard nella scrittura del codice che sono una serie di linee guida, di direttive e eh, di aspettative che ci guidano nella scrittura di un codice questi codi standard Vanno dalla, dallo stile del codice, dalle best practice, dal naming dei file, dall'organizzazione dall anche della, dei file, naming delle variabili, classi, ovviamente nella documentazione online che deve essere scritta in un certo modo. Qui ho messo un link su quelli che sono i coding standard relativamente al mondo WordPress. Brevemente un esempio, non so se vedete per, per farcelo stare, di, di un codice preso dalla codebase WordPress, una funzione... <coughs> piazzata lì senza eh, con standard. Già la stessa formattazione con gli spazi, indentature, eccetera, lo rende molto più leggibile. Ovviamente, se a questo ci aggiungiamo codice doc block, eccetera, vedete come anche in assenza di una documentazione <coughs> eh, più completa, uno sviluppatore riesca guardando questo codice a capire e usare questa funzione all'interno dei propri progetti. Lo stesso dicasi per il JavaScript, eh, esistono sempre Abbiamo visto velocemente cosa sono i doc block. I doc block sono dei commenti eh, scritti non necessariamente multilinea, scritti in un opportuno modo, che hanno eh, all'interno anche dei tag eh, che sono identificati dalla, dalla, dal carattere chiocciola, che ci danno ulteriori informazioni sulla funzione, sul codice che stiamo scrivendo. Quindi ci dicono la tipologia dei parametri, eh, piuttosto che i parametri d'ingresso, i parametri di uscita e hanno anche una loro descrizione. Questo vale sia per le funzioni, per i filtri, nel caso di WordPress, Hook e quant'altro. Questi docblock eh, possono essere usati tramite software di eh, generazione automatica di, soft, di, di, di documentazione per generare una documentazione, quella che viene detta l'API reference, del nostro codice che può essere direttamente pubblicata sul nostro sito e anche nel caso di PHP Documentor anche, un, anche ricercabile. I più avanzati IDE hanno un supporto doc DocBlock e li utilizzano per aiutarci nella scrittura del codice quindi via via che scriviamo ci danno indicazioni sugli parametri ingresso, su una breve descrizione quindi ci supportano. Ovviamente i eh, doc DocBlock eh, essendo, facendo parte della documentazione dei codi standard, i code sniffer che sono degli, diciamo, degli analizzatori statici di codice ci possono dare una mano correggendo quelle che sono le errori sintattici dei doc block. Quindi documentare è importante, eh, come avete visto migliora la leggibilità, la manutenibilità e ci fa risparmiare te tempo, che è denaro. Eh, immaginiamo di dover ritornare sul nostro codice, fatto anche magari solo un mese fa, non documentato, eh, magari facciamo fatica, non solo noi, ma anche nostri, i, i nostri colleghi di un team. Eh, averlo documentato eh, aiuta sicuramente l'integrazione, li, li, la, la modifica e non solo, anche può aiutare diciamo, la, la, eh, il suo utilizzo anche da parte di terzi nel momento in cui noi questo progetto lo vogliamo condividere. In generale, aumenta la, la qualità del codice. Eh, qui sotto c'è un link a riferimento a quelli che sono i codi standard codi, del coding in line. Eh, brevemente il change log, ma qui per, facciamo veloce eh, io lo ritengo molto importante eh, mantenere sempre aggiornato in, una, diciamo una, in un file opportunamente eh, formattato con del, del, degli standard opportuni perché ci dà subito eh, allo sviluppatore una, una visione di quelle che sono le, le modifiche salienti dell'ultima dell release del codice cosa che potrebbe fare guardando il codice ma qui Ovviamente è una cosa molto più veloce. Passiamo alla documentazione per utente finale, che è quella più corposa ovviamente, anche la più, a volte anche la più trascurata per progetti che magari non, non devono essere esportati per progetti interni. Come abbiamo detto eh, richiede competenze diverse e probabilmente non viene fatta dallo stesso developer che ha sviluppato il progetto. Come vedete ci sono un sacco di punti che, possono essere, che abbracciano la documentazione per l'utente finale, eh, dei requisiti, da, da un semplice elenco dei requisiti a un setup configurazioni, via via un glossario, al menu di aiuto di WordPress nel caso noi facciamo contestuali, nel caso fosse un plugin o un tema WordPress quindi è, è possibile aggiungerli. Fino via a scrivere una guida anche risoluzione di problemi, screencast, quindi video, tutorial, articoli e quant'altro. La documentazione per utente finale è un'arte, eh, poiché richiede non solo competenze scientifiche, ma chi scrive documentazione per utente finale deve avere anche competenze diciamo, umanistiche. Perché Io non sono, sono sviluppatore, faccio anche documentazione per utente finale, ma eh, cerco di farla cercando eh, il più possibile di brevemente un piccolo eh, elenco di punti che secondo me sono importanti da tenere in considerazione nella scrittura di una documentazione per utente finale eh, in genere la mettiamo su web comunque su media eh, online eh, la prima cosa è che deve essere comunque accessibile quindi deve rispettare le stesse diciamo, accortezze di accessibilità di un sito web eh, è importante secondo me essere anche coerenti nella formattazione quindi avere subito, dare subito all'utente inizialmente un'indicazione un su quelle che saranno le, diciamo, le convention for, eh, diciamo, di formattazione quindi il corsivo lo utilizzerò per una serie di informazioni il grassetto piuttosto che evidenziare con certe icone determinate informazioni eccetera eh, ovviamente eh, se nel caso volessimo introdurre anche esempi di codice, evidenziare bene la, il codice che raramente per l'utente finale si mette codice, comunque evidenziarlo bene, dare un link ai forum di supporto, se lo abbiamo, perché è una, una preziosissima fonte di informazioni, di risoluzione dei problemi, e test, testarla. Eh, anche se non esistono diciamo, strumenti di, eh, di unit test per la documentazione di, di utente finale, la dobbiamo testare a meno che ChatGPT non venga fuori che con uno strumento che ce la, faccia, ce la crei in automatico dal, da, insomma, dal progetto e al di là dei, dei correttori sintattici testiamola, correggiamola, rileggiamola facciamoci aiutare anche da, da amici, colleghi oppure se abbiamo un progetto anche commerciale individuiamo una, diciamo, una fetta di beta tester a cui dare questa documentazione la dobbiamo mantenere aggiornata il Markdown è quello, il formato che io utilizzo personalmente per formattare, per scrivere documentazione, perché è un formato molto semplice, eh, che ha mh, pochi tag eh, ed è molto portabile. Eh, tra l'altro è il pub eh, di WordPress, eh, molti contenuti utilizzano proprio il Markdown per eh, contenere la documentazione. Concludo... Eh, Accennando a quello che io, eh, ho qui scritto VARC, che è un acronimo, eh, che sta per visual, oral, read-write, kinesthetic, e praticamente è una teoria eh, molto interessante, a mio avviso, che sugli stili di apprendimento. In, in Sudoni ci dice che eh, le persone apprendono in quattro modalità, vedendo, ascoltando, eh, leggendo e, e facendo. Eh, non tutti abbiamo un'unica modalità, quindi siamo multimodali, quindi eh, il consiglio è, è di, di inserire nella vostra documentazione di utente finale tutta una serie di eh, elementi che vanno dai video, dai podcast, piuttosto da esercizi e, e ovviamente la, la scrittura per abbracciare un, un numero maggiore di, di utenti quando, eh, nella nostra documentazione. Io concluso, quindi la documentazione come avete capito è come il codice Cuba almeno un 30% assieme allo sviluppo analisi e al test e non, non, da, non diamo mai per scontato che sia conclusa una volta scritta perché come il codice va sempre ottimizzato curato eccetera e soprattutto l'aggiornamento del codice aggiorniamo la documentazione anche per l'utente finale perché una documentazione obsoleta ah, sì, sì, sì. dà l'impressione di un codice obsoleto e... Io ho finito, e se avete Grazie domande... Grazie Enrico, domande non abbiamo molto tempo, le sono già... No, dopo. Nel frattempo Mario ha visto un altro mio progetto, documentato e ha fatto una pull request, <ride> e così è diventato un nuovo contributor.